Filippa Lagerbach, giallo sulla foto con Daniele e promessa sulla riservatezza. Filippa Lagerbach si svela, il giallo sulla foto con Daniele e la promessa sulla riservatezza. Filippa Lagerbach non riesce ancora a credere a quello che sta capitando a lei e al suo Daniele Bossari. Dopo il trionfo del suo compagno al grande fratello Vip, infatti la sua gioia è incontenibile e contagiosa, aggettivo più volte usato dai suoi seguaci su Instagram. E a proposito di Instagram, nelle ultime ore la svedese ha postato una foto, qui sotto, dalle 1001 notte in compagnia di Daniele. Uno scatto che è diventato un giallo, addirittura pare che ne abbia simpaticamente parlato Luciana Littizzetto in radio. Come è potuta essere stata fatta una foto del genere? In tantissimi infatti si sono chiesti chi abbia potuto essere l'artefice di uno scatto così difficile e insolito. Filippa ha risolto il dubbio ed ha anche risposto a chi le ha detto che si sta esponendo troppo sui social e sta mostrando il suo amore in modo forzato. Andiamo a scoprire tutto. Bossari e Filippa. Euforia post GF VIP, torniamo presto riservati. Partiamo dalla magnifica foto, con tanto di commento al miele della Lagerback, probabilmente sto ancora sognando e, che sta spopolando sul web. Quella in cui Daniele e Filippa sono ripresi dall'alto, sdraiati in un letto matrimoniale quasi favolistico. Tantissimi fan che hanno chiesto alla svedese chi avesse potuto fare uno scatto simile. Tutti hanno ottenuto una risposta sorprendente, Stella, la figlia della coppia che a quanto pare con la fotografia se la cava niente male. Spazio poi ad un accenno di polemica a cui la showgirl ha subito messo freno. Un utente l'ha esortata a non farsi travolgere dal turbinio di emozioni e situazioni che la porterebbe ad abusare dei social come qualsiasi ragazzino di 20 anni. Tranqui, è un momento euforico, torniamo presto riservati, ha prontamente fatto sapere Filippa, promettendo di fatto ai fan che presto tornerà più riservata. Le polemiche sulla Lagerback, i precedenti. Non è la prima volta che da quando Bossari è salita alla ribalta per il GF VIP, Filippa, per il suo rapporto con i social, viene raggiunta da qualche tono polemico, che la vedrebbe troppa esposta mediaticamente. Come di consueto, la svedese si è sempre defilata dagli screzi, rispondendo pacatamente in maniera molto educata, atteggiamento che gli è valso l'apprezzamento e la stima di molti fan.